Ciao a tutti oggi prepareremo la crostata salata ricotta e spinaci il tempo di preparazione della ricetta è di due ore circa gli ingredienti sono per la frolla farina di tipo doppio burro uova parmigiano sale per il ripieno spinaci lessati ricotta sale pepe, parmigiano grattugiato, uova, noce, moscana, noce moscata, fontina tagliata a quadrotti e pancetta o salame tagliata a quadrotti, che sono facoltativi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano. Lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10 uniamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo la farina le uova il sale e il burro ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5 La frolla salata è pronta. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno un'ora. Dopo aver lavato e asciugato bene il boccale, prepariamo il ripieno. Mettere nel boccale la ricotta. Gli spinaci. Il pepe il sale, la noce moscata, il parmigiano, le uova ed azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 5. Aggiungiamo la fontina e la pancetta che è facoltativa ed azioniamo il bimbi per 20 secondi, antiorario, velocità 2. e ripiene e pronto, trasferiamolo in una ciotola. Abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso ne tagliamo una parte. Estendiamo questo tra due fogli di carta da forno. Una volta stesa, trasferiamola in uno stampo per crostate. Bucheregliamo il fondo con i rebbi di una forchetta. Mettere il composto di spinaci e ricotta. Livelliamo bene. Mettiamo momentaneamente da parte la crostata e stendiamo il resto della frolla per ricavarne le strisce oppure utilizzate una griglia per crostate. Posizioniamola per 10 minuti in congelatore. Abbiamo ripreso la frolla dal congelatore, passiamo bene il mattarello per far cadere i rombi. Stacchiamola dalla base e posizioniamola sulla crostata. Rimuoviamo la pasta in eccesso. Rifiniamola con i rombi. Con la frolla in eccesso abbiamo fatto dei piccoli decori. Adesso andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. La crostata è cotta. Lasciamola raffreddare prima di rimuoverla dallo stampo. Crostata salata, ricotte e spinaci. Grazie e alla prossima ricetta!